Quindi i DP, in generale, eh, quelli che sono guanti, occhiali protettivi, tute protettivi, camici, quindi quelli che indossate voi, eh, potreste indossare i copriscarpe se entriamo dentro una BSL2, BSL3, maschere semifacciali, maschere facciali, manicotti, eccetera, eccetera. Tra questi, vedete qualcosa che non è un DP, per esempio? I manicotti? No, i manicotti sono un DP. Quello che non è un DP è il è camice da lavoro. Erroneamente viene indicato come un DP, ma in realtà eh, non è un DP. Da questo punto di vista, è una tuta di lavoro. La tuta protettiva è un DP. Il camice, questo secondo la circolare del Ministero del lavoro, non è eh, considerato come DP. Così, questo giusto per darvi un piccolo, oggi a, a togliere alcuni dubbi o comunque alcune cose che magari non sapete proprio di. Eh, di non sapere, ecco, da questo punto di vista, ma è normalità, cioè sono cose un pochino delle chicche eh, da questo punto di vista, non è nulla di grave, poi alla fine l'importante è che uno ce l'abbia e protegga, però ecco, da questo punto di vista mi interessava eh, darvi questa indicazione perché il Ministero ci teneva eh, espressamente a, a indicarlo e quindi ovviamente protegge dallo sporco, rende riconoscibile, eh, riconoscibile eh, serve per abbigliare e quant'altro, però non viene indicato come DP. Vabbè, questo insomma è una piccola, una piccola cosa. In questo caso invece con ecco, l'utilizzo eh, di ciabatte con i guanti annessi anche se sono dei dpi eh, messi al posto dei piedi, insomma questa è una foto di laboratorio purtroppo, eh, ecco, questo non è consentito, questo magari non, non è l'utilizzo corretto.